Chiamo un mese e mezzo fa e... Aspetta, aspetta. Prima dobbiamo risolvere un problema. In inglese, in francese o in italiano? Come si dice vattene in inglese e francese? Sì. Con uno sguardo lo che <ride> Se poi te lo dico in francese. Come si dice? Tu vattene Tu vattene Tu vattene Tu vattene Tu Tu Tu mezzo, due mesi fa Inia, cosa facciamo? Un duetto al uh, uh, concerto? tu Cosa fai? Cosa non fai? My Way Alleluia Ti propongo questo brano No, ma sì, dai, facciamo qualcosa di diverso E mi dice il titolo della prossima Ma sei matto? Eh, perché no, io sono matto Sì, sei matto, <ride> però Era una lezione di canto dal nostro maestro Fulvio Massa eh, Ciao maestro Dico, guarda, sta arrivando sta arrivando Ignazio per provare un'eventuale un un aria da fare in concerto. L'abbiamo provata, la prima ci siamo divertiti. Adesso, se ci siamo divertiti noi, facciamola in concerto. Eh, io penso che sia una di quelle arie che non ci sia neanche bisogno di introduzione. Vai, è vero? Vai. Senza introduzione. Sei maestro? ormai non sentisi felice a pieno per ringraziare il maestro Matteo Parmigiani, questa fantastica orchestra, la Filarmonia Vega. E poi posso presentarvi la nostra fantastica orchestra, Gian Piero Grani, Bruno Farinelli, Pierluigi Mingotti. Thomas Romano, Thomas Romano, è perché il nostro ci ha lasciato per oggi, capito? Thank you so much. In Italia, quando celebriamo un buon momento e quando siamo con i nostri amici, con la nostra famiglia, celebriamo con una brindisi. Questa è la nostra buona notte, con la brindisi da Traviata. Hai deciso quest'anno di cambiare i nostri due? Che cosa? Ciao. Ciao Luca. Buonasera. Sì? Bene. Allora, right, stiamo dicendo così che quest'anno abbiamo deciso di cambiare il duetto. Bella! Duetto, dico, eh, no. e, e, e quindi ci siamo sentiti, lo chiamato e ha detto ma perché non... Pe e, non mi, e non mi ha risposto <ride> Giochini tra noi, <ride> dai, andiamo avanti. <ride> <ride> e allora lo chiami e dice: Allora, che ne pensi di fare? Qualcosa di diverso quest'anno? È stato un periodo di brutto. Non devi raccontare proprio come no. sono andate le cose, ma infatti l'ho raccontata un po' come la racconti tu, brutto. Io l'avrei detto in modo diverso. <ride> di merda, eh. <ride> un po' per tutto quello che succeda due anni di pandemia e poi ci voleva proprio la guerra e quindi ci siamo detti perché non, non cantare una poesia e dedicarla a tutti quelli che magari in questi, questi tre anni non ce l'hanno fatta quelli che magari sono più sfortunati di noi ed è una di quelle canzoni di quelle poesie che anche se è in inglese, non ha bisogno di presentazioni perché parla, parla per sé, quindi vi, vi chiederei di, di pensare a, a tutti quelli che, che ci guardano da dall'assù ecco, quando cantiamo e canteremo anche insieme. But you don't really care for music Oh. Oh! Sì